Volontari Disclosure, quanto costa non fare la volontaria disclosure. Se non hai fatto la volontaria disclosure perché sei convinto che costa troppo, ti devo dire che ti sbagli. Se non l'hai fatta, ti devi chiedere quanto mi costa non farla. Proprio così. Più che chiederti quanto costa la volontaria disclosure, dovresti chiederti quanto costa non fare la volontaria disclosure. Perché? Lo scoprirai in questo video. Salve, sono Enzo Caputo con SwissBankingLawyers.com che vi parla da Paradeplatz Zurigo. Il mio studio Caputo Partners ha analizzato e calcolato quali sono i costi per chi non fa la volontaria disclosure. Lo studio lo abbiamo fatto con esempi reali del nostro studio vai a vedere il nostro sito con le nostre tabelle con esempi concreti da questo studio emerge chiaramente la differenza enorme dei costi nel caso si faccia o non si faccia la volontaria disclosure fare la volontaria disclosure costa molto meno di quanto pensi ma non farla ti costerà molto di più di quanto pensi il risultato dei nostri calcoli è una forbice enorme. La prima cosa interessante che viene fuori è che con la volontà di disclosure i benefici sono molto attrattivi, soprattutto per alcune categorie di persone. Abbiamo constatato che tra imposte e sanzioni i costi sono molto ridotti. È il caso dei conti stagionati o dell'eredità, oppure chi ha il conto per incassare la pensione svizzera oppure per chi ha fatto pochissimi investimenti e poche rendite, poca performance. Come molti emigrati italiani che dopo aver lavorato una vita in Svizzera ora sono tornati in Italia per godersi la pensione. Per queste categorie la volontà di disclosure rappresenta una grande opportunità. Ma molti sono frenati proprio dall'idea sbagliata che i costi sono molto alti. Non è così! non sono alti i costi, innanzitutto perché le imposte da pagare sui redditi, gli anni di accertamento da considerare sono solo 4, cioè dal 2010 al 2013. Per quanto riguarda le sanzioni, poi, nell'ambito della volontaria disclosure, sono ridotte allo 0,5% del patrimonio non dichiarato e al 20% per il reddito percepito. Tutto questo fa sì che il costo è davvero minimo, di meno di quello che pensi. Ad esempio, per un pensionato con un patrimonio di 100.000 euro e un reddito da pensione di 500 euro mensili, il costo ammonta a soli 3.500 euro. Pagherà solo 3.500 euro se fa la BD. Ma se non fai la VD, in questo caso paghi molto di più. Il discorso cambia drasticamente e può portare alla rovina perché gli anni in cui pagare le imposte e le sanzioni vengono raddoppiati. Solo ai fini della volontà di disclosure la Svizzera è paese whitelist, altrimenti rimane paese blacklist. Le sanzioni sul patrimonio non dichiarato non sono più lo 0,5%, ma si va dal 6% al 30%. Ancora più stupefacenti sono le sanzioni sui redditi. In questo caso la forbice d'aumento va dal 320% al 640%. Come si traduce tutto questo? Se non fai la volontaria di disclosure vai a pagare un conto salatissimo che può arrivare fino a tre volte il tuo patrimonio il pensionato di prima con 100.000 di patrimonio e 500 euro di pensione mensile dovrà pagare fino a 250.000 euro oltre ai costi per il commercialista e l'avvocato così arriva a 300.000 euro tre volte di più l'avvocato serve perché con la volontà di disclosure i reati i penali non vengono coperti cioè con la volontà di disclosure vengono coperti ma senza no mentre non facendo non esiste copertura. Tutto questo porta a un'unica scelta. Approfittare ora della volontà di disclosure, non farlo avrebbe conseguenze devastanti per il tuo patrimonio personale, la tua libertà e per la serenità della tua famiglia. Cosa fare allora? La prima cosa da fare è non aspettare ulteriormente. Il mio consiglio di è di chiamare subito il nostro studio ai numeri indicati per una consulenza gratuita e senza impegno. Insieme calcoliamo quanto ti costa fare la volontaria disclosure e quanto ti costa se non la fai. Avrai tutte le risposte che cerchi e un supporto da professionisti esperti che hanno già inviato tantissimi casi all'agenzia delle entrate. Telefona ora lo 0041 79 790 4444 e fammi tutte le domande che vuoi. Buona giornata e grazie dell'ascolto.